Buongiorno a tutti. Il libro di cui vi vorrei parlare è un libro dedicato alla canzone. Eh, L'ho scelto perché è un libro a cui sono particolarmente affezionata, in quanto ha segnato l'inizio di un mio personale percorso di ricerca nell'ambito della canzone d'autore. È stato pubblicato nel 2009 dal Centro Studi Fabrizio De André e si chiama Il suono e l'inchiostro, poesia e canzone nell'Italia contemporanea. In realtà il testo nasce da un grande convegno che chiamò a raccolta a Siena numerosi studiosi, ma anche eh, artisti della canzone, poeti e, ed altri tipi di personalità e chiese loro di offrire il proprio punto di vista sull'argomento. Per questo motivo la caratteristica di questo volume è quello di essere un vero e proprio mosaico di voci eh, tutte incentrate all'analisi della canzone, ma secondo punti di vista e prospettive in alcuni casi molto diverse tra loro. Eh, può essere diviso in due parti, nella prima parte eh, troviamo una serie di saggi di stampo accademico eh, tra i quali alcuni studiosi offrono eh, le, le proprie metodologie di analisi c'è chi come Franco Fabri si dedica all'analisi del dato musicale chi come Marianna Marrucci invece si dedica all'analisi dei testi a partire da documentazione archivistica chi come Stefano Lavia propone una metodologia di analisi del testo poetico musicale o anche chi come Enrico Pavese eh, pone l'attenzione sul suono registrato nella seconda parte invece troviamo la eh, trascrizione di alcune tavole rotonde che hanno la caratteristica di vedere la compresenza di studiosi ma anche di artisti e persone direttamente coinvolte eh, nel, nella scrittura e nell'interpretazione di canzoni. Eh, credo che eh, nonostante il libro sia stato pubblicato eh, più di eh, dieci anni fa possa essere ancora molto utile e attuale a tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta allo studio di questi repertori. Thank